Cosa ci fate di bello adesso? adesso Siete tutti equipaggiati con, esatto. con il batti-batti, con due. Adesso batibati. vogliamo dedicare questo brano live a tutte le persone che amano viaggiare in senso fisico e non mentale. E quindi a tutti <ride> vogliamo denunciare un po' il fatto dell'abitudine del, del modo di lavorare di alcuni alberghi. Che lavorando online sono usi lavorare in overbooking per avere occupazione piena dell'albergo e allora cercano di vendere di più di quello che possono ospitare il superfluo, l'inospitabile, viene ricoverato verso altre strutture quindi tu, povero Cristo, che cerchi di prenotare verso l'hotel X ti ritrovi riprotetto all'hotel Y e con un letto fatto a z, quindi non va bene, capito? È da qua che nasce dalle note della bronzatissima Chadé, dal brano che era Smooth Operator, noi abbiamo fatto con ironia Tour Operator, di cui le note su denti ve le porgiamo. Mastercard Voucher online L'anticipo i skate Tre notti su sei Cusino se può City card in business class Mesa a pension Co' camera prima Co' azione ma Booking me che frega Il voucher infatti ho che L'hotel provider KKPA, Si rivolga al suo per operator E il bagaglio a mano, non si rifà, si colta pirula Ed il bagaglio risulta in bosca All'hotel sbaglia se sta recapitando Si voglia al suo turno per... gente oh la cosa più originale che abbia mai sentito in vita tour operator mamma mia ma che, che genere musicale poi Shade, eh, mamma mia ci siamo mia, impegnati no? molto eh.